Deve. oh sto Silvaggio attenzione ragazzi ah, si... forte eh Carmelo eh, forte no, dopo che... Carmelo dopo che ha preso gli schiaffi a Outland Park a sete di vendetta scatta subito adesso è partito con mezzo secondo e quindi Miceni dovrebbe andare a pulirlo del numero 25 Carmelo Silvaggio con questa 992 molto aggressiva Silvaggio ne approfitta Eccoli qua, due decimi di vantaggio in qualche curva per lui. Vediamo la staccata qui, la chicane qui può esprimere tutto il suo potenziale, con la macchina lì. Mamma mia come è uscito Miceli, attenzione, c'è la possibilità di un attacco, si fa vedere subito, mette pressione a staccarmelo silvaggio. Perché non ti sei buttato? Per rispetto, perché poi mi dici che la s ti si abbassa. Guarda come chiude eh. Silvaggio all'interno della curva qui al Donington Park La sabbia che si alza, che viene a sporcare Va largo, uh perde un attimino Ma anche Silvaggio l'ha persa E quindi occasione d'oro per Miceli Vediamo se lo attacca all'interno all'esterno Qui è difficilissimo Vediamo, mamma mia tirano le marce Deve staccare Miceli Incredibile che cosa ha concesso Silvaggio Attenzione adesso è molto vicino Mamma mia come sta andando Miceli Gasatissimo dall'ultima vittoria, l'umiliazione che ha fatto Silvaggio. Sono Bellissimo, è stato bellissimo. Mamma mia, cosa sta provando? Incredibile! Oh. Cosa ha fatto Silvaggio? Mamma mia, bravissimo! Oh, guarda, quando bisogna ammettere i gesti sportivi di un pilota, con che coraggio! Tutto l'orgoglio di questo pizzo calabrese ha tirato fuori l'anduia e ha fatta vedere nello specchietto. Ah. Lo cazzo, mamma mia, che attacco per Antorio e Miceli si è dovuto difendere col gomito sinistro. Ci sarà un momento che le gomme ti saluteranno. Io sono lì. Che vi piace sta minaccia, ecco niente. Allora, alziamo il piede, aspettiamo, Silvaggio. A few later. Dai, non pagherai in gara. Questa l'umiliazione Eh no, questo è proprio per dai, smuoviti. Cazzo. Vieni, vieni dai, siga aggressivo. Se vuoi lo eh, tagliamo, lo, lo taglio dal video questa, questa parte. Qua. Incredibile ribotta di Silvaggio. Dai. <ride> sì, dai. Incredibile. Silvaggio sta facendo lo <ride> sforzo. Incredibile. Pa muoviti a passare però. <ride> oh, attenzione, il corpo è immediato. Calma, vicchia. Mi stavo uccidendo. Stavo morendo. Uh, errore di Nicheli. Eccolo qua. Attenzione, l'attacco di Carmelo Silvaggio all'interno. Qui la gara si fa veramente molto intensa. Mamma mia la stava perdendo anche Miceli E qui ricomincia la gara da zero Mancano 7 minuti e 55 secondi in questo momento Silvaggio riesce a eh, premere l'acceleratore molto più rapidamente di Miceli E a guadagnarsi questi 6 decimi di vantaggio Incredibile ancora Carmelo Silvaggio Guardate che potenza che riesce a scaricare sulle eh, ruote posteriori Miceli in evidente difficoltà Non riesce a recuperarlo <ride> Che merda Ovviamente il mio era un blef ragazzi <ride> Dovremmo fare un campionato così Carmelo però <ride> Tipo campionato cazzeggio sì, Scegliamo una pista eh Chi vince si prende i punti Intanto attenzione <ride> Micheli. Con piano, piano piano sta rosicchiando dei decimi preziosi Uh errore di Carmelo Silvaggio Stava andando a sbattere infatti Nooo Buono colpa? È colpa tua Buono questa. No uh, non è colpa mia Buonissimo dan dan no, Danno leggera mi... la mantra Sei un bastardo Cioè Attenzione, qua il lavoro in 5 minuti sarà complicato, eh, con il leggero danno. A few minutes later. Quindi okay. si riparte da zero, praticamente, eh. Uh, attenzione qua! L'attenzione è palpabile! Achille, intanto sta ascoltando la radio perché non è dentro, radio Ronnington. Radio Ronnington. Come sto finendo il carburante? Non ci credo. Non ah, l'ho ecco messa per... giusta. Ecco perché andavi così veloce, vero? E ho <ride> messo 30 litri. È partito leggero. Io ho messi 40. Ah, ecco. No, dai, ma anche questa! Da. No. Da, ma anche questa. Da. Ma dai, ma non ci credo. Che sorpasso incredibile, Vigeli! Ah. Mamma mia! Che, mamma mia, champagne in pista di quello che sta facendo vedere Vigeli, incredibile. Quanto è il giro veloce? 3, 1, 30, 792. Attenzione! Non oh. l'hai preso! Sì, l'ho preso, sì, sì, fucsia, grande! No, ma cioè io dico il migliore è 30, 792. quanto hai fatto? Uno 30, 440. Ah perché non lo vedo? Adesso, sì, grande Ma